Ciao, benvenuti a tutti sul canale di Tax Planning Internazionale. Io sono Luca Tagliatela, oggi parliamo di e-sports e-game, e tassazione del settore. Siamo qui con l'avvocato Alessandro Foti, che è un carissimo amico, oltre a essere un esperto di diritto tributario e uh, un, uh, un amatore, un esperto di tutto quello che è digitale digital, evidentemente sotto un profilo legale. Ciao Alessandro, grazie per, con... per l'invito. Sì, se vuoi spendere due parole per provare a spiegare meglio di me di cosa ti occupi, sicuramente ci, ci fa piacere. Sì, mi occupo di fiscalità internazionale, e abbiamo frequentato un master insieme ormai tantissimi anni fa, siamo diventati vecchietti tutti e due, e lo studio dove lavoro, anche se qui parlerò a titolo personale, è una vocazione internazionale, noi abbiamo... Uh, un dipartimento fiscale che ehm, si occupa appunto di fiscalità internazionale, di grandi imprese, ma anche di persone fisiche con patrimoni importanti. Bene, voi siete su Milano, la sede principale è su Milano. Milano ci sono anche degli uffici a Roma, a Bruxelles, a Mosca, e da poco una, un ufficio di chiamiamolo di rappresentanza a Los Angeles. Beh, bene, bene, molto molto bene, quindi il gruppo sta crescendo e anche le tematiche del, del diritto internazionale diventano sempre più esigenti per cui è necessario riuscire a servirle da diverse location, chi ci segue lo sa il tax planning internazionale si basa soprattutto su un network di professionisti internazionali che riescono a intervenire sulla singola giurisdizione per uh, uh, sviscerare una problematica che può essere veramente complessa e veramente senza confini, è esattamente il caso di oggi dove si parla appunto di e-game uh, e di uh, e-sports partiamo chiaramente dalla uh, situazione italiana perché la nostra audience è principalmente italiana però poi magari con calma cerchiamo di uh, capire anche che cosa succede al di là del confine visto che ce lo chiedono spesso Ok, quindi partiamo subito, la prima domanda che ti faccio è che cosa si intende per e-sport in Italia? Beh, eh, sai, Beh, Non c'è una, una definizione convenzionale di e-sports, eh, principalmente perché non esiste una uh, normativa, una regolamentazione concordata a livello internazionale e per lo più neanche all'interno di, di paesi eh, voi dell'Unione Europea, ma voi anche fuori dall'Unione Europea. Diciamo che generalmente con uh, e-sports o electronic sports, Uh, si sì, intendono tutti i videogame che sono giocati singolarmente, individualmente o anche in team, online o offline, tramite ad esempio delle reti eh, durante i tornei e eh, possono riguardare più svariate tipologie di gioco, come per esempio gli sparatutto in prima persona o oh, il... Mio. Scusami, sono i miei preferiti. Vabbè, <ride> quelli sono sì, tante. Beh. Non partecipo a tornei, ma insomma, gioco esatto. Ho le battaglie <ride> multigiocatore come eh, i più famosi sono Dota, Dota, Dota 2 da ultimo, e League of Legend. Eh, tra gli sparatutto, possiamo ricordare Counter-Strike, famosissimo. Ho le battaglie royali. Come Fortnite, ma anche Call of Duty, insomma un elenco infinito fino ad arrivare agli sport eh, tradizionali o classici o, o comunque che prendono lo spunto da questi, come il golf, il tennis, ehm, il calcio e tutti gli altri. La musica, la... esattamente tornei ovviamente digitali cioè eh, non c'è tendenzialmente limite a, alla nazionalità o la location dei partecipanti no è corretto è corretto sono in questo senso sono molto democratici gli, i videogame gli sport in generale giocati nei tornei e sì, direi che la conclusione in realtà è che fatta questa breve premessa tutto ciò che non rientra in quelle tipologie di giochi sono uh, uh, i giochi, giochi di carte, ad esempio, no? Quindi i okay. giochi che si giocano al casino tipicamente non rientrano nell'ambito degli sport. Alcuni li collocano all'interno della più ampia categoria degli e-game. Esatto. E proprio lì si vuole inquadrare. Ok. Ok, però diciamo che non ci addentriamo adesso sui giochi casino online e sul gaming online, ma rimaniamo invece sugli esports, che è un fenomeno appunto che sta esplodendo e che riguarda sopra, cioè, tantissimi in realtà minorenni, perché poi i ragazzi che giocano, che si dilettano, molti di loro non hanno ancora compiuto i 18 anni e qui cominciano i problemi. Quindi mi sembra di capire che sport non abbia una regolamentazione ancora legale in Italia, Uh, cosa da cui deriva probabilmente anche un problema di, uh, di tassazione, cioè di inquadramento della fattispecie redituale. Quindi la domanda che ti pongo è: che chi sono gli gamer? Ancora prima di parlare di tasse, e quindi da dove guadagnano, e poi cerchiamo di capire, appunto, invece questi guadagni come sono visti dal fisco italiano. Beh, quello che dici è corretto, in realtà uh, aggiungo. Completo la tua, la tua, uh, il tuo inquadramento dicendo che eh, le associazioni, le società e le federazioni maggiormente rappresentative degli sport in Italia stanno dialogando con il CONI per cercare di eh, in qualche modo ufficializzare, regolamentare e quindi rendere legale l'esistenza degli sport e riconoscerli in definitiva in Italia. Detto questo, mi chiedevi quali sono le fonti di, di reddito di guadagno degli e gamers. No. Beh, diciamo che eh, appunto potremmo, potremmo individuare due macro-categorie. quella degli e scusami, degli eSports eh, che prevedono un monte Premi. Quindi, in quel caso lì, la fonte di reddito, in caso di vincita del monte premio, o di una delle quote del monte premio, in base alla categorizzazione nel ranking del torneo eh, costituirebbe una eh, esattamente una fonte di reddito per gli gamer. Ma in realtà a parte i tornei più famosi come eh, quello di Dota 2 o di Counter Strike o di altri che hanno montepremi veramente importanti fino a 30 35 milioni di dollari complessivi, poi suddivisi per i vari team che vi partecipano. Diciamo che le principali fonti di reddito conseguono da attività di sponsorizzazione, di pubblicità, di, eh, dai follower che seguono gli e-gamers più importanti nei loro canali YouTube, per esempio, e quindi a questi sono collegate poi le sponsorizzazioni, i contratti di pubblicità che gli e gamer fanno. E per ricollegarmi anche <coughs> al discorso che avevi accennato sulla l'età media degli gamers, ti posso dire che è, è vero quello che dici, quindi tendenzialmente l'età media è molto bassa, è un'età giovanile inferiore nel caso dell'Italia di 18 anni e quindi alla maggiore età, ma in realtà il, il vero, il vero eh, interesse che si sta osservando adesso è quello che sempre più spesso vengono coinvolti dei personaggi facenti parte le discipline tradizionali, gli sport tradizionali, quindi eh, mi riferisco in particolare, anzi, ad esempio, ai piloti di Formula 1, ai corridori, ai ciclisti, eh, piuttosto che. Scusa? Quindi, sportivi professionisti. Sportivi professionisti, nel senso classico del termine, perlomeno quello classico in Italia. E queste sono mh, in sintesi, in estrema sintesi, le fonti di reddito che possono percepire gli gamer. Ok, e, e quindi in Italia uh, la tendenza qual è? Di uh, assimilare anche gli gamer, per quanto giovanissimi, adesso magari lo tocchiamo, agli sportivi professionisti e tassarli di conseguenza? O che cosa succede ecco magari forse una domanda se questa, questa è un'osservazione molto giusta perché in assenza di una disciplina uh, di una regolamentazione quindi di leggi che riconoscono gli sport come uno sport ufficiale in italia uh, non possono applicarsi agli gamers professionisti le norme specificamente previste per gli sportivi professionisti e quindi Cosa si può fare? Si eh, può ricorrere alle, eh, ai principi di carattere generale previsti dall'ordinamento tributario e quindi andare a collocare il reddito in base alle caratteristiche dell'attività che di volta in volta di genere andrà a svolgere nell'ambito delle classiche tipiche categorie di redditi di lavoro autonomo eh, a questi assimilato oppure redditi diversi. Chiaro. Chiaro, quindi ci troviamo comunque di fronte a un'imposizione evidentemente importante, perché su quelle cifre se cadiamo nel, nell'autonomo, nei redditi diversi, comunque andiamo ad applicare le aliquote progressive IPEF. Con, Uh, Un'imposizione media che tendenzialmente sarà tra il 35 e il 40%, se consideriamo, evidentemente importi sopra i 100-150 mila euro, eccetera, eccetera. Per piccole cifre, ancora, ancora ce la capiamo. Poi c'è comunque da collegare anche tutto il discorso previdenziale, che, eh, evidentemente, ha anche le sue lacune e i suoi buchi in questo momento, perché non è così scontato come lì scrive Simone Beggiano. In Italia è tutto gestione separata, è tutto gestione artigiana e commercianti, diciamo in automatico, però anche lì ci sarebbe qualche piccola smarcare prima di andare a pagare i contributi all'Ix, ma comunque diciamo che questo non è argomento sul, sulla nostra scrivania perlomeno in questo, in questo momento. Ok, quindi diciamo ci ritroviamo in un vuoto, in un consueto vuoto legislativo, lasciami dire, in cui ehm, sicuramente quello che possiamo dire ai nostri ascoltatori è che quel reddito verrà tassato anche in maniera piuttosto importante, <ride> ma questo sare, forse sarebbe, è banale. Sarebbe... Sarebbe bene che lo fosse se eh, ricorrono tutti i requisiti, quindi il reddito minimo eh, all'interno delle soglie minime previste per la tassazione, ricordiamo 7-8 mila euro e se esiste solo quel tipo di reddito senza altre fonti di reddito in Italia, teoricamente potrebbe non essere neanche soggetto a tassazione né a obblighi dichiarativi, solo in linea teorica questo. Eh, ma gli scenari che si aprono come dicevi tu sono veramente tanti e anche le criticità perché in, in un momento di incertezza normativa se da un lato come è successo per le criptovalute che tu conosci molto bene c'è un proliferare a dismisura nei vari paesi d'altro canto si creano dei eh, possibili eh, punti di riflessione delle criticità per quanto riguarda il comparto fiscale. Sì, comunque ci sono anche un bel po' di, di criticità legale, ne parlavamo prima, eh, il, il, il fatto che molti gamer siano minori e quindi poi diventa difficile anche poter uh, dichiarare una, una somma a titolo personale e quindi c'è bisogno dell'intervento di un tutore legale, di un genitore, insomma sono diverse le tematiche sull'argomento. Noi Um, tendenzialmente, ma e lo chiudiamo qui perché siamo andati abbastanza lunghi, diciamo in questo primo intervento interessantissimo. Di cui ti ringrazio. Io il consiglio che do chiaramente è sempre quello di affidarsi alla teoria dei cluster, cioè a seconda della tipologia di business che vogliamo um, svolgere, se non siamo vincolati a rimanere in Italia, andiamo a cercare quei paesi che già trattano, che magari hanno già regolamentato quella problematica, al di là diciamo, del, problema, del problema di una minore o maggiore tassazione, più che altro per una semplicità di esecuzione dell'attività, del business, perché troverò uh, come dire, uh, risolti i problemi che qui si pongono per la prima volta, altrove magari sono già stati posti e sono già stati risolti, quindi si riesce a lavorare con un po' più di uh, serenità. Due parole giusto per chiederti, secondo te, al di là dell'Italia, oggi quali sono i paesi più preparati a trattare con uh, queste discipline, con, con, con l'e-sport al di là Quindi appunto, più, più che al di là, al di fuori dell'Italia, o all'infuori dell'Italia, che non è preparato. <ride> fa Ma... Uh... Guarda, la patria uh, mh, convenzionalmente riconosciuta come patria degli sport è la Corea, perché tutto uh, pare sia nato lì e almeno è riconducibile comunque alla Corea, però per evidenti ragioni linguistiche, di uh, usi e costumi mh, tenderei a sconsigliare come dire, una, una collocazione di un business uh, mh, vocato agli sport in quello, in quello mh, stato, in quel paese specifico. Mentre eh, segnali molto incoraggianti si hanno con l'America che ha riconosciuto sia gli gamers sia gli sport gli, gli sports in generale come istituti e eh, sono per questo stati disciplinati alla stregua di sport eh, eh, sportivi, quindi gli gamers tradizionali l'america quindi potrebbe essere gli stati uniti d'america potrebbero essere un buon punto uh, un buon paese ehm, anche per via del linguistici e, e per gli scambi per la facilità degli scambi internazionali un altro paese che si è europeo questa volta che si è ehm, da poco da qualche anno ehm, affacciato alla disciplina degli sports tutelandoli e nell'ordinamento e quindi riconoscendone anche la esistenza giuridica e la Germania questo, potrebbe essere, questo esatto. potrebbe essere anche un paese eh, sebbene con tutti i sei ma del caso perché eh. come sai benissimo una disciplina che nasce in un determinato momento storico eh, va interpretata e può prestarsi anche a delle criticità applicative, certo la Germania, però devo dire è molto interessante anche sotto il profilo cripto. Diciamo che vanno a una velocità diversa rispetto al resto dell'Unione Europea, questo sotto, sotto tutti i punti di vista, anche legislativi. La Germania, per chi non volesse lasciare l'Unione Europea, è da prendere in considerazione. Per molti punti di vista va bene alessandro io ti ringrazio infinitamente della disponibilità dei chiarimenti spero che la nostra audience sia piaciuto il video se è così eh, cliccate like e iscrivetevi al canale di tax planning noi ci rivediamo con eh, l'avvocato alessandro possibilmente in discoteca a milano se eh, questo, <ride> eh, questo mondo ce lo consente no giusto per eh, ripartire da dove avevamo incominciato un po di anni fa e ci rivediamo nella prossima puntata grazie, grazie. ancora Alessandro grazie a voi e abbraccio